Buongiorno signori e signore, abitanti di tutto il pianeta. Oggi sette apprendisti maghi guidati da due druide, tra cui la famosissima... Druida, Shata, Ala hanno raccolto gli ingredienti per preparare la pozione magica per la prosperità del mondo. Durante questo video vi diremo tutti gli ingredienti della pozione magica, ma attenzione, noi vi sveleremo tutti gli, gli ingredienti. A parte uno, l'ingrediente magico di Campanara. Non vi sveleremo questo ingrediente poiché funziona solo qui, ma appunto ognuno di voi dovrà trovare il proprio ingrediente. Più persone si diletteranno in questo rituale, più la magia sarà potente per tutto il mondo. Aprindimum, catus capillus foglia di battarsi! Una foglia di partano Mamma! Sono il suo nome! di Mamma! Mamma! Mamma! E Mamma! <susurra> anche l'ortica con la Mamma! Mamma! rosmarino, rabeto rosmarino rabeto. fiorito Mamma! <susurra> Salvia rossa Salvia rossa del campo una, una rosa rosa una rossa 3, 3, 4, 1, 4, 1, glicine, viola, 1, 1, 1, Pinocchietto! Un cardo! <ride> un pegolo di tu dipano! Di per minca! Infine! E infine! Un, un fiore, fiore di! Per fiore di Ciao, la magia, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, Abril, non c'è più non c'è più e non c'è più dai dai dai capillus Cordiali saluti dall'Accademia Magica di Campanara Speriamo che molti di voi compieranno il rituale sacro